Celebriamo ora la solennità dell'Immacolata Concezione, una festa che è posta proprio nel tempo di avvento e in prospettiva della celebrazione del Santo Natale. Dobbiamo in effetti guardare a Maria sempre, guardare alla sua, alla sua fede, alla sua interiorità, alla sua umiltà. È Immacolata poiché è concepita senza peccato e poiché è la tutta bella, è la tutta pulcra come cantiamo e questa bellezza viene proprio da quella disponibilità che ha sempre testimoniato con il suo Eccomi Eccomi, è proprio la donna dell'Eccomi, la donna esperta, la donna audace che in tempi non sospetti ha affermato la femminilità come modalità per vivere bene la vita di ogni giorno. In un contesto misogeno, potremmo dire maschilista, ecco Maria si è in un certo senso affermata nell'umiltà e ha osato come donna, ha osato sfidare anche la cultura del suo tempo ritrovandosi in situazioni difficili come quella di rimanere in attesa di un figlio, di un figlio misterioso, di portarlo nel grembo. Chissà quante difficoltà, chissà quante contrarietà, quanti contrasti, e, e, quante derisioni, ma lei ecco, avrebbe potuto in un certo senso dichiarare fallimento, ma invece come diremmo oggi è resiliente è rimasta e ferma nella fede, nel suo principio, nel suo intento di dire sì. Ecco allora non è solo la donna dell'Eccomi, ma è la donna del sì che ha accettato di compiere la volontà di Dio, di farlo con amore, con fierezza, portare avanti anche in mezzo a tutte queste difficoltà, questo progetto di Dio. È una donna umile, è una donna piena ecco, di quel, quell'amore di Dio, di quel Dio sconosciuto, quello sconosciuto che, nel, che ora è nel suo seno. Concepiamo dunque Maria così, come donna, che è maestra nella fede, testimone eh, nei fatti, non solo parole, ma le parole in lei diventano carne, la parola diventa carne e le sue parole sono il riflesso della parola di Dio, potremmo dire. Mi viene di concludere con una preghiera di Don Tonino Bello, riferimento a lui ecco mi sembra importante in questo momento, quando la chiama Donna Accogliente, Santa Maria Donna Accogliente, rendici capaci di gesti, di gesti ospitali verso i fratelli, sperimentiamo tempi difficili in cui il pericolo di essere defraudati dalla cattiveria della gente ci fa vivere tra porte blindate e sistemi di sicurezza, non ci fidiamo più l'uno dell'altro. Disperdi la nostra diffidenza, aiutaci ad accogliere tutti nel cuore della nostra civiltà e nei nostri cuori. Buona festa dell'Immacolata a tutti!